A tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostro un altro strumento eh, che è eh, l'eding, la possibilità di importare e modificare un oggetto a nostro piacimento. Allora, andiamo prima a, ad aprire il progetto che sto lavorando. In questo caso, stiamo parlando di Davide e Golia, in un progetto un video precedente voglio dire, o vi ho, fatto, vi ho fatto vedere come funziona lo strumento scultura dove ho corretto alcuni difetti eh, di questo eh, di questo personaggio allora adesso io voglio andare a importare eh, una fionda come si fa innanzitutto con il tasto destro ruotiamo l'immagine nella prospettiva eh, che ci serve poi andiamo su importa Lasciamo il Flip ZY, non so a che serve, comunque lo lasciamo così, appendiamo e andiamo a selezionare l'oggetto che ho scaricato precedentemente da un altro sito. Apri, adesso mi apre una finestra di navigazione, questa al momento non ci serve, la possiamo anche chiudere. Se eh, nasce la necessità di utilizzarla, cioè di aprire la finestra, andiamo su visualizza, mostra oggetto. Browser e lo possiamo utilizzare. Questo serve per passare da un oggetto l'altro perché importandolo ha separato i, i due oggetti quindi questo qua già ce l'ho selezionato vado cliccare su editing trasforma a questo punto eh, mi dà ulteriori strumenti in cui posso ruotare spostare eh, l'immagine soprattutto la posso anche scalare allora spostiamoci l'oggetto e cominciamo a ruotarlo Cominciamo a ruota, eccolo qui, ok, e poi lo facciamo così per la scala andiamo qui. Ricordatevi di tenere spuntato scala uniforme in questo modo, tutto quello che decidete per x sarà anche per y e z. Così uh, non avrete l'oggetto deformato. Gli do in questo caso 02, ok, e io vado a spostare se vedete io sto tenendo premuto sulle frecce che eh, il verso sta indicando quale sarà eh, ovviamente l'inverso di spostamento quindi il rosso va su e giù, il viola eh, sinistra e destra e altrettanto il verde con il tasto destro ruoto l'immagine per vedere se sto ruotando sto posizionando bene l'oggetto Ecco qui. Ok, l'oggetto è posizionato secondo quello che è nei miei gusti. Ovviamente non badate tanto al discorso di questo tipo di fionda perché la fionda che utilizzò Davide non era proprio così. Quella che utilizzò Davide era molto diversa in pratica dovrei scalarlo meglio quindi portiamolo a 0.15 ecco qui si sì, 0.15 però giusto per avere l'idea questo tipo di fionda va bene ok se va bene il lavoro che abbiamo svolto facciamo accetta Comunque, può essere modificata anche un secondo momento. Basta ritornare su Editing eh, e possiamo trasformare e scalare come abbiamo fatto adesso. A questo punto, eh, il video è ultimato e eh, spero di eh, avere atto da spiegarvi questo programma eh, magari eh, fra qualche settimana o il mese prossimo. Quindi, vi raccomando, lasciate un like e condividete questo video con i vostri amici. E vi raccomando, iscrivetevi. Devo raggiungere almeno. Uh, 10.000 iscritti, buona giornata a tutti